Amici di Crino, bentornati con Mr. K... Oh, Massimo. Era, era carino, no? Una cagata. Eh sì. Stop, stop! Fermi, signorina, cancelli tutto! Ma che fa? È impazzito? Perché ha detto di sì? Non ha letto il copione? Lei deve dire no, no! Amici di Crino, bentornati con il vero Mr. K... Oggi, attenzione perché è puntata inedita, perché per la prima volta parliamo di legno. Infatti oggi parliamo delle nostre prese Forstner per appunto forare il legno. Che poi, Forstner, cos'è? Chi è? Perché? Forstner deriva dal cognome dell'ideatore di queste frese: appunto Benjamin Forstner un armaiolo americano vissuto a cavallo del 1800, appunto, negli Stati Uniti d'America. Il sistema viene brevettato nel 1886, appunto, per la sua semplicità e rapidità di utilizzo. Ma andiamo a vedere le caratteristiche principali delle nostre frese Poster Sigla! Prema. Le nostre frese Forstner sono realizzate in metallo. A... Metallo! Le nostre frese Forstner sono realizzate in acciaio al cromo vanadio con una. con una durezza di 48 barra 50 hrc. Questo ci permette di andare a lavorare su quei legni morbidi e mediamente morbidi. Ma la gamma di crino, naturalmente, si compone anche di altri modelli. Con i denti seghettati ad esempio o con gli inserti in metallo duro che ci permettono di andare a lavorare su legni molto più duri come ad esempio l'ebano il noce americano o l'olmo ma te l'ha già detto Ma torniamo alla nostra cara fresa Portsner, articolo 05063. Analizziamo la testa del nostro utensile. Le tre caratteristiche principali sono per l'appunto la punta per il centraggio, i due taglienti principali e i due incisori circonferenziali. La punta per il centraggio naturalmente ci permette di essere agevolati in fase di centratura del foro. I due taglienti sono per l'appunto i principali fautori del foro, mentre i nostri incisori circonferenziali infatti lisciano perfettamente le pareti del foro che stiamo andando a realizzare, allo stesso tempo stabilizzano l'utensile rendendolo adatto ideale. Anche per lavorazioni particolari come superfici tonde o superfici tonde accoppiate. La fresa è l'ideale per la realizzazione di fori ciechi mm. e anche di fori passanti questo soprattutto grazie all'ottima evacuazione dei trucioli del legno, assicurata da due ampie zone di scarico. La gamma delle nostre frese Forster parte da 10 e arriva a 50 mm. Tutte le frese presentano un gambo con codolo cilindrico a 10 mm, tranne l'A. 45 e la 50 che sono a 13 mm. Questo ci permette di poter utilizzare le nostre frese su tutti gli elettro utensili manuali e su quelli a colonna. Sul nostro catalogo naturalmente trovate la gamma completa delle nostre frese standard e anche quelle più aggressive e con i denti in metallo duro, oltre che naturalmente tutte le velocità di taglio consigliate. Tendenzialmente consigliamo una velocità di taglio che parte dai 2000 giri al minuto per i diametri più piccoli fino ad arrivare ai 600 giri al minuto per i diametri più grandi. Continuate a seguirci sui nostri social cercando su Krenotus, ragazzi. Vi aspetto su Facebook, su Instagram e ricordatevi anche sul nostro nuovo canale Telegram. Ricordatevi di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina con le notifiche. Noi ci vediamo alla prossima puntata sempre con Mr. K, il Fra e Krenotus. Sto forando, prego, non mi disturbare. Però sto Benjamin Franklin, eh? Forstner